Fare l'attore significa saper fare 20.000 cose. Basta. Una domanda di base. Chi è Daniele Monterosi? <ride> Chi è? Domanda facile facile. <ride> eh sì. Sono un attore. Da attore accade questo. Uh, si ha un sacco di tempo libero per quanto uno possa pensare tra un lavoro e un altro, tra una produzione e un'altra. Um, e quindi allora parallelamente eh, ho fatto partire una serie di: cioè mi sono chiesto ma cosa posso fare in questo tempo libero che mi ritrovo e quindi ho fatto partire una serie di altre attività sempre parallele a quella che è la recitazione. E, e quindi mh, sono anche appunto un regista, uno sceneggiatore, um, sono un trainer. Per, per altri attori. Da attore ho, piano piano, ho cominciato a capire quali potevano essere delle problematiche legate alla professione per me e poi ho cominciato a cercare delle soluzioni per me e poi ho visto che qualcosina cominciava a funzionare per me e ho cominciato a codificarla e a condividerla per tornare utile anche agli altri. E quindi da sei anni ho costruito una sorta di, che io la chiamo palestra per attori, e porto avanti in questa modalità tante, tante, tante cose, come attore, come regista, come sceneggiatore, come trainer, come eh, performer, come storyteller, come. racconto È un storie. È tutto Però in, in, gener in generale racconto storie. Eh. Ma quali sono le caratteristiche che una persona mm. deve avere per far l'attore? Esistono infiniti modi di fare questa professione, io dico magari quello che piace a me: ehm, eh, la curiosità è tutto per me, uh, la voglia uh, di scoprire uh, il nuovo o di conoscere il diverso, l'altro, avvicinarsi no, all'altra persona, um, mettersi in gioco le sfide, uh, imparare cose nuove uh, in breve tempo. Io ho fatto il centro sperimentale, che è la Scuola Nazionale di Cinema, um, corso di recitazione, L'anno in cui entrai io, il 2004, era l'anno in cui Giancarlo Giannini prese in mano le redini del corso di recitazione. E quindi avevamo Giancarlo Giannini come referente. Cioè, vent'anni è Giancarlo Giannini accanto, no? La cosa bella di quegli anni fu che Giancarlo Giannini con noi ci sono un po' come cavie, essendo il primo anno, sperimentò tante cose con noi. Entrammo in contratto con tanti personaggi, anche non per ultima linea per me, prima l'ho proprio ieri sera all'Oscar, alla carriera. Una volta ci venne a fare un corso sulla poesia Arnoldo Foix, uno dei più grandi attori proprio classici italiani di tutti i tempi e io mi porto la sua definizione di fare l'attore perché è semplice però secondo me racchiude tutto perché lui disse con quella sua voce eh, potente non so se è presente, no, so. fare l'attore significa saper fare 20.000 cose basta cioè, semplice però è vera cioè è questa io quindi me la, me la porto dentro condizione imprescindibile per un attore è quella di riuscire a saper fare 20.000 cose aggiungo e se non le sai fare, fingere di saperle fare, oppure imparare a farle nel minor tempo possibile. Questo è un po' quello che io mi do come, come obiettivo, poi a volte ci riesco meglio, altre volte altre volte no, però insomma questa, questa è la strada. Ed è quello che, che insegni anche al tu, ai tuoi corsi. Questo è un termine che a me tocca molto perché io non credo che... cioè io non sono un insegnante, um, io condivido pezzi di, di, di, della mia esperienza, le cose che mi sono tornate utili, che mi tornano utili, oppure anche le cose che ho, ho, ho sperimentato con altri attori che, e che ho visto possono funzionare, però non mi reputo un insegnante perché eh, preferisco pensarmi un condottiero in mezzo all'arena che, che, che, che fa la battaglia insieme agli altri, poi magari ritorno un attimino in separata sede e decodifica qualcosina, però non, non mi piace a me, su di me il termine di insegnante. Sei su Wikipedia, lo sapevi? Sì, sì. Sì. <ride> sono su Wikipedia, sì. sei, sono wikipedizzato, sì. <ride> sono nell'enciclopedia, ecco. Leggendo il tuo profilo professionale eh, si, si legge che hai fatto cinema, che fai televisione, cortometraggi, teatro, cosa ti piace di più di queste cose? Tutto... Allo stesso modo o hai una preferenza? Beh, credo che siano fasi, Secondo di me che ci sono delle fasi, dei periodi di vita. Um, negli ultimi anni mi sono dedicato molto al cinema e alla televisione. Adesso sento proprio un richiamo al live, al teatro. E, quindi non c'è una cosa che realmente preferisca tra queste cose. Mi piacciono cinema, teatro, televisione, anche la radio o la voce, il lavoro sulla voce. In questo momento per esempio mi sta chiamando molto forte il concetto di tornare ad avere eh, una sorta di, di, di connessione diretta col pubblico, e quindi il teatro. Quindi sto scrivendo delle cose per il teatro e, e quindi poi a breve ti, ti inviterò tra l'altro. Ah beh, io vengo. Eh, per forza. <ride> sì. Sei una persona molto determinata e anche nel tuo percorso traspare che sei molto determinata, hai fatto tantissime cose. La timidezza e l'emotività? Non fanno parte di te? Assolutamente sì. Sono una parte fondamentale di me. Credo poi nel corso del tempo magari uno si conosce un po' meglio. Io mi repito una persona estremamente invece fragile. Estremamente fragile. Allora forse magari alle volte invece metto una corazza che mi aiuta nella vita di tutti i giorni. Uno tende sempre a pensare che un attore sia un estroverso, estrione e che non abbia paure. Io non lo so se esiste al mondo una figura di questo tipo, ma di sicuro non sono io. Semmai c'è un percorso di crescita è proprio quello di riuscire a riconoscerle le proprie paure, le proprie fragilità e non nasconderle semmai, ma anche proprio comunicarle. Questa è una parte molto, molto delicata no? di, di, questo, di questo viaggio di, di scoperta, perché poi fare l'attore per me è un viaggio di scoprire prima di tutto chi sei chi sono cioè quindi ti metti in certe circostanze e poi dici oh, wow guarda che cosa mi è successo qui allora vuol dire che oppure anche alcune volte i personaggi interpreti dei personaggi che fanno delle cose o dicono delle cose tu devi entrare in qualche modo a cercare di comprenderli e attraverso questo dialogo silenzioso che si innesca alle volte con per i personaggi tu vai a capire qualcosa di più di te o anche proprio in generale di, delle dinamiche degli esseri umani. Quando tu eh, devi interpretare un personaggio eh, ti devi identificare in lui, ci sono dei personaggi scomodi anche, no? Wow, certo. Come si vive il rapporto con il nuovo personaggio? È un processo mh, estremamente variabile, almeno su di me non, non seguo un, un modo, un modo solo. Um, è come proprio riuscire a conoscere un'altra persona. Eh, magari alcune cose ti possono aiutare però poi è, è un processo simbiotico che si innesca piano piano ed è molto diverso a seconda del progetto, della realtà del regista che ti segue di quanto è vicino o lontano da te questo personaggio da quanto riesci a comprenderlo di base una cosa che mi aiuta sempre e sulla quale proprio devo lavorare tanto è proprio il concetto che bisognerebbe essere che dice i migliori avvocati del proprio, del proprio personaggio che significa che anche se interpreti un personaggio terribile eh, tu da attore che devi interpretarlo non puoi metterti nella condizione di giudicarlo perché se no non puoi, non puoi recitarlo, non puoi interpretarlo, non puoi esserlo quindi fondamentalmente devi riuscire a metterti in un luogo in cui ami incondizionatamente il tuo personaggio a prescindere da ciò che dice e ciò che fa e questo è più facile alle volte quando magari citiamo personaggi positivi però mh, invece diventa più complesso quando il re devi recitare personaggi negativi però è lì che invece poi fai un click importante, no? quando riesci realmente a metterti in un luogo di non giudizio, anzi, non di non giudizio, proprio di amore, cioè che tu riesci in qualche modo da attore dentro di te a, a trovare uno spazio per poterlo difendere, per dire guarda è giusto quello che sta facendo, anche di fronte alle cose più terribili, perché altrimenti non puoi raccontarlo, poi magari, che almeno magari non si fraintenda, magari quella storia serve proprio invece a raccontare che quell'orrore nasce per un motivo o quanto è sbagliato quell'orrore. Sì, certo. Devo interpretare Hitler, non ti sto dicendo che Hitler aveva ragione. Uh -huh. Però non posso interpretarlo se non penso che in qualche modo, se non riesco a trovare io dentro di me il link che mi dica che Hitler in qualche modo aveva ragione. È terribile, però è ciò che anche ci affascina quando vediamo le grandi interpretazioni, no? Sì, perché ti cali proprio in quel personaggio. Tu sei lui. Anche qui c'è un mondo, no? Delle scuole di pensiero meravigliose, totalmente diverse. Eh, e, e io non sono di una fazione piuttosto che dell'altra, io sono della mh, famiglia del basta che funzioni. Da attore non mi interessa um, essere un purista di un metodo piuttosto che di un altro, di, di una scuola di pensiero piuttosto che di un'altra, a me mi interessa che quando arrivo nel lavoro io riesco a farlo al meglio e quindi per me io prendo tutto, per questo mi piace tanto andare a studiare, continuo a studiare anche adesso, a seguire i migliori coach a livello internazionale, a fare esperienze personali, perché più strumenti riesco ad avere, più aumento le possibilità che possa fare un buon lavoro quando poi è il momento di, di aprirlo, il lavoro. Per quanto riguarda lo studio, cosa studi? Anche questo è parte di un processo, mi accorgo. Si parte con la recitazione, eh, e quindi con tutto quello che possa essere lo studio, delle tecniche che ti aiutano a Entrare in contatto con le tue emozioni, conoscerle e poi magari riuscire ad esprimerle. No? Perché poi fondamentalmente recitare, soprattutto nella realtà moderna, sia nel cinema ma anche ormai nel teatro, non si insegna a recitare, eh, si insegna a, fare, a, a contattare le proprie emozioni e a poterle utilizzare nel lavoro. È un po' questo il, il, lo switch, no? o almeno quello che a me piace fare. E, e quindi si parte con la recitazione, ma poi. Lavorando con gli esseri umani, allora nel mio caso mi interessa tutto ciò che è che mi aiuta a capire e a comprendere meglio gli esseri umani. E quindi mh, corsi di formazione, PNL, formazione classica. Eh, sono stato a Tony Robbins da Londra mm. per il suo viaggio meraviglioso su, eh, il suo corso in cui si cammina sui Carboni ardenti. Sono stato a fare ritiri con Thich Nhat Hanh, che è invece dall'altra parte eh, un monaco eh, vietnamita Molto importante, che ha costruito un percorso buddista molto forte e al tempo stesso, quindi, però, non sono buddista, eh, mi ritengo comunque cattolico. Quindi, la religione, la filosofia, la scienza, eh, l'arte, eh, storie di eh, Robert McKee, un libro bellissimo dedicato agli sceneggiatori. E Robert McKee è un grande sceneggiatore che ha fatto scuola tra gli sceneggiatori e nella prefazione. Lui ti fa una piccola introduzione e come tutti questi grandi personaggi nella sua piccola introduzione ti apre un mondo perché lui ti dice fondamentalmente che ogni essere umano a un certo punto che ha cominciato ad avere un po' consapevolezza di sé si è chiesto la domanda fatidica che cosa sono, cosa ci faccio qui e per rispondere a questa cosa ha creato l'arte, la filosofia, la religione e la scienza. Quando un grande artista riesce a semplificarmi così il complesso mondo di cosa siamo e come facciamo mi, mi, mi, mi ha toccato molto questa definizione, no? quindi quando tu mi dici cosa studio, ecco, io sono appassionato di questi quattro elementi, arte, filosofia, religione e scienza, e non mi fermo solo su un, un tassellino, perché essendo curioso, cerco meglio che posso di andarle ad indagare da tanti punti di vista, sia l'arte, che la filosofia, che la religione, che la scienza. Tornando ai tuoi personaggi, qual è quello più scomodo e quello che ti è piaciuto di più interpretare? Per i motivi che ti ho detto prima non ti posso dire qual è quello più scomodo perché altrimenti vuol dire che non sono riuscito a domarlo abbastanza. Allora, eh, quello che ti è piaciuto di più? C'è sicuramente, ci sono personaggi che ti piace più interpretare, ma perché? Perché magari riescono a fare o a dire delle cose che sono, oltre, più fighe, mm. dove c'è più gusto. Tra questi c'è sicuramente eh, un film che purtroppo ha una storia tutta particolare, che è L'Isola dell'Angelo Caduto, di, che è il film, il primo film è unico per il momento, di Carlo Lucarelli. In questo libro di Carlo Lucarelli, L'Isola dell'Angelo Caduto, c'è proprio un personaggio che tu quando lo leggi dici Madonna che meraviglia questo personaggio. E io ho avuto la fortuna di essere proprio scelto per interpretare quel ruolo che è Valenza, che è il nome di questo personaggio, che è un personaggio, un anatomopatologo confinato, un personaggio incredibile, brillante, curioso, eh, capace di, di, di, di mille sfumature, che appare e scompare, felicissimo di interpretare questo ruolo. Il film è stato presentato, tra l'altro, al Festival di Roma nel 2012, ma poi per una serie di sfortunate, sfortunatissime ehm, concomitanze, purtroppo il film non è mai uscito nelle sale e sono riuscito a recuperare perché era anche irrecuperabile sono riuscito a recuperare una copia solo qualche mese fa grazie a un'attrice Sara Sartini che è nel film e che fatalità nel corso degli anni aveva messo da parte non si sa come una copia di questo lavoro in tutto e per tutto è secondo me ancora oggi il personaggio più bello che io abbia potuto interpretare perché è un insieme di fragilità, sfumature, ma anche forze, genialità, sinergie capacità che è raro incontrare in un personaggio, in un film, solo. <ride> è come se confluisse in sé una un insieme di sfumature che nel mio caso sono proprio la, la gioia quando riesci a, a, a prendere personaggi di questo tipo. Quindi per te è... E la felicità è questa anche? Sì, sì, sì, sì. sì, sì. Quando io riesco... i momenti in cui proprio sto in pace con me stesso sono quando io riesco a finire un lavoro, un film, una cosa a teatro e, e so che ho dato tutto e so che dentro ci ho messo tutto quello che io potevo, che pensavo, che sentivo e ovviamente poi fa anche piacere che questa cosa arrivi e quindi, che, come posso dire, le persone eh, la accolgano bene ecco, in quel momento io eh, mi dico wow, che figata! dura poco, poi tocca ricominciare <ride> Eh vabbè, ma la felicità sono momenti, si sa. È complicato tornare se stessi dopo aver interpretato una parte? Dipende sempre quanto è distante da te questo personaggio. Alle volte no, altre, altre, alle volte basta. Anzi, alle volte uno magari da attore si complica un po' la vita. Almeno io molto spesso me la complico. In realtà magari alcune volte il personaggio è molto vicino e tu non te ne accorgi. E quindi ecco. Nel corso di questa ultima fase, degli ultimi periodi, sto cercando proprio di capire questa cosa. Quindi in quel caso sei tu, una parte di te, quella parte di te che è questa, per esempio, che sto parlando con te, potrebbe essere benissimo un personaggio all'interno di un film. Quindi tornare in te non è così complesso. Invece ci sono altri personaggi dove invece magari devi andare a toccare delle cose che non... delle zone, delle emotività, delle, delle sensazioni, dei sentimenti che magari nel corso della tua giornata quotidiana non... Non vivi in maniera così costante, oppure sono personaggi che fanno delle cose che tu non faresti mai, uccidere eh, o altro. Secondo me la cosa più eh, difficile non è tanto poi tornare a te, che tanto poi ci riporta la vita, quanto riuscire a rimanere concentrati su quello che è quella sfumatura, quella parte di te che tu devi riuscire a prestare al personaggio, quella è la parte più complessa del lavoro, riuscire a rimanere nella eh, mentalità No? nel processo mentale, nel processo dei pensieri, nelle, nella, nelle abitudini, nella, nella fisiologia che cambia rispetto al personaggio. Poi a me piace lavorare, quando mi capita un bel personaggio, mi piace cambiare. E quindi magari alle volte non mi riconosci perché dici, ma quello era io, e magari tu non mi hai riconosciuto, perché mi piace trasformarmi. A questo punto della tua carriera, hai ancora un sogno nel cassetto? <ride> ne è tanti, ho un cassetto pieno. Ah, guarda, <ride> i sogni, cioè nel momento in cui hai finito i sogni, cioè, è finita la vita, quindi certo ce ne sono mille, ce ne sono tantissimi Che progetti sogni. hai adesso? Sto lavorando su un'idea che voglio portare a teatro, perché voglio proprio eh, trovare una modalità anche un po' sperimentale. Mi piace sperimentare cose nuove in cui io possa trovare il mio modo di comunicare queste cose attraverso invece uno spettacolo con lo scopo di riuscire a recuperare quel significato che il teatro dovrebbe avere, che è un rituale. Mi piace molto l'origine delle cose, noi veniamo da tribù di cacciatori raccoglitori, no? E allora questo concetto, tra l'altro, proprio qui c'è un libro che è Sapiens, vediamo, che è di Harari, che è uno dei miei libri preferiti, e, e ti aiuta a capire da dove veniamo come animali sapiens. E allora mh, tornare alle origini, quando intendo proprio non le origini tue personali del paese, ma proprio le origini de, de, de, de, dell'uomo. Noi veniamo da queste tribù che si sono messe insieme di cacciatori-raccoglitori e che la sera si radunano intorno a un fuoco e riuscivano in qualche modo a raccontare no, questi personaggi, i primi attori sono dei, ca dei cacciatori e quindi, e quindi avevano lo scopo di far sentire questa tribù più protetta al sicuro raccontando storie, volevano avevano fatto divertendoli, facendoli prendere eh, degli spaventi, cose, ma eh, mm, eh, essendo fortemente a servizio di questa mm, capacità di, di essere un collante sociale, in quel caso la società era più semplice, era una tribù fatta di 30, 40, 50, 150 individui. Adesso le società sono un po' più grandi, però a teatro 150. Mi piace molto questa cosa e sto cercando un modo, proprio anche a livello strutturale, di poterlo, di poterlo fare, essendo veicolo di questa cosa. Cioè, non semplicemente uno spettacolo in cui tu vai a vedere un attore che fa una cosa, ma uno spettacolo in cui tu vai a vedere un attore che fa una cosa, che sai che ha questo scopo. Che secondo me, cioè io ci andrei a teatro a vedere una persona, che, un, un artista che, che riesce a fare questo. E ovviamente sto dicendo, sto dicendo che non ci siano. Ci sono eh, realtà che fanno, eh, grandi artisti che riescono a fare questa cosa. Voglio trovare il mio modo. Cosa diresti a un giovane che vuole far l'attore? Che è indeciso? Se è indeciso? indeciso... No, non voglio essere troppo duro. Se è indeciso non è la sua strada. No, no, ma allora devi veramente capire se è una cosa che puoi fare a meno, se è un capriccio, o se è un richiamo più, più grande di te. Perché dico questo? Non perché sia una cosa trascendentale. Condivido quella che è la mia esperienza. Ogni mestiere oggi racchiude delle difficoltà, delle sfide. Quello dell'attore è proprio per antonomaso, è proprio il pacchetto, se vuoi fare l'attore devi vendere di un pacchetto fatto di tante caratteristiche. Noi vediamo magari alle volte solo il glamour, no? Il red carpet, gli Oscar di stanotte, ma non sappiamo dietro... Quante notti insonne, quanti, quanta solitudine o difficoltà una, un artista in generale ehm, nel quotidiano è chiamato ad affrontare? No? Quanta forza deve avere per affrontare i no, eh, le ingiustizie, eh, e, e, un, un mestiere che sicuramente non è puramente meritocratico? Allora bisogna essere tanto forti. Questa forza non credo sia innata, un po' la costruisce, un po' è data da che non puoi fare altro. E, e in quel caso. Quando ti accorgi che invece è una roba che tu vuoi perseguire, allora ti dico studia, studia, studia, studia. Oggi più che mai abbiamo migliaia di possibilità che non c'erano quando ho cominciato io, eh, di poter studiare, confrontarsi, sentire come ti risuonano certe cose. E prima si comincia a studiare, a capire quali sono le persone, i personaggi da seguire, gli insegnanti giusti, le scuole giuste, e le filosofie di pensiero che comunque sono funzionali al momento attuale, prima riesci in qualche modo a metterti in linea e soprattutto a trovare il tuo modo di fare questo mestiere, perché ehm, come appunto diceva, parafrasando il finale, di eh, sempre la frase di Arnoldo Foix, significa sapere fare 20.000 cose, e perché questo mestiere può essere fatto in 20.000 modi, forse 20 milioni di modi diversi, e il nostro compito è proprio cercare di capire qual è proprio il mio modo di fare questa cosa. E poi, insomma, bocca al lupo. Grazie Daniele, <ride> Grazie. ti verremo a vedere a teatro, sicuramente. Eh ti, faccio, eh, ti faccio sapere allora. Grazie mille. Grazie a te, grazie In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, bocca al lupo anche a te. Eh, grazie. Grazie a chi ci ha ospitato. Grazie. Eno, libreria Ciurmo, a Parma, via Imbriani, 56. Posto pazzesco. Da Franco. C'è Franco. C'è Franco, è qui che è un grande. <ride> ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao.